ciao a tutti non so come farlo sto video non so come farlo perché non pensavo che l'avrei mai fatto quindi niente parlo qualche settimana fa è successa una cosa a cui non ho prestato la giusta attenzione probabilmente sono entrato sulle analytics del mio account youtube e ho scoperto che il counter degli iscritti era poco più di 15.000 subito ho pensato a qualche bug di youtube perché chi fa questo lavoro lo sa purtroppo è una piattaforma piena piena di bug e di problemi Uh, fatto sta che non me ne sono curato tanto perché era successa già altre volte uh, sta cosa e quindi ok anzi ho anche pubblicato il nuovo, il nuovo vlog quello che avete visto insomma essere migliori il nuovo vlog collaterale che tra l'altro è, è andato pure bene quindi, quindi grazie di cuore e quindi mi sono detto ok a posto è sicuramente un bug di youtube anche perché un canale da 15.000 iscritti generalmente non fa 150.000 visualizzazioni su un video quindi vabbè sono passati un po' di giorni e sono andato a vedere uh, le analytics del, del video, come faccio sempre, ogni volta, per capire, insomma, come è andato. F fare un resoconto, no? Come fanno tutti, credo, tutti i creator uh, su questa piattaforma. E già da lì ho notato una cosa molto strana, ossia che il 90% delle visualizzazioni provenivano dalla sezione consigliati di YouTube. E questo mi ha fatto... Strano, anzi, non era mai accaduto. Anzi, c'era pure l'avviso di YouTube che si complimentava perché l'interesse del pubblico era aumentato. Ma non è finita qua. Qualche giorno dopo eh, ho scoperto che era stata trasmessa una live dal mio canale YouTube dove si consigliava di acquistare una guida per investire in cripto, eh, Guida totalmente in inglese, quindi eh, appunto mi sono accorto dopo qualche ora di questa cosa... E prontamente ho rimosso la live dal canale. Ho subito contattato l'assistenza, cambiato password, l'identificazione, tutto quanto. Mentre la contattavo il canale era chiuso. Panico assoluto. Fortunatamente grazie all'assistenza sono riuscito a recuperare il canale, perché YouTube fa dei backup ogni tot di tempo, e sono riuscito a recuperarmi il canale con tutti i video. Bene. No? No. Perché è qua che è successo il casino. Purtroppo non sono riusciti a recuperare gli iscritti, che erano oltre 200.000. In sostanza ho perso il 90%, oltre il 90% degli iscritti al mio canale YouTube. E questo perché YouTube, per, tutela per tutelare le persone dallo spam, disiscrive automaticamente gli iscritti dai canali YouTube che pubblicano contenuti potenzialmente ingannevoli eh, o comunque contrassegnati come spam dall'algoritmo. Eh, detto questo, grazie all'assistenza e grazie anche ai contatti di Scuola.net siamo riusciti a, a parlare con un rappresentante di Google che purtroppo ci ha detto che analizzando il canale e il singolo caso non era possibile recuperare gli iscritti. Non c'è proprio modo, a differenza del canale in sé, le visualizzazioni al mio ultimo video provenivano dalla sezione consigliati, proprio perché, eh, anche se non ho più 200.000 iscritti, comunque eh, per YouTube ci sono 200.000 persone che in un modo più o meno frequente vedevano i miei video, e quindi automaticamente l'algoritmo glieli ha piazza, piazzati tra i consigliati. Ecco tutto. Se sei arrivato fino a qua vuol dire che, che mi vuoi bene o che comunque non ti sto particolarmente sul cazzo e, e grazie, intanto di questo volevo ringraziarti e proprio per questo ti voglio chiedere un, ti, vi volevo chiedere un piccolo supporto il mio canale è il mio bambino, la mia creatura volevo fare questo video principalmente per raccontarvi l'accaduto e, e soprattutto per chiedervi una mano la maggior parte di quelli che vedranno questo video non sarà iscritto al canale magari prima lo erano e ora non si sono manco accorti di non esserlo più quindi vi chiedo veramente di riscrivervi per supportare tutto quello che avevo costruito in dieci anni di sudore, risate, batoste e gioie e anche da, che da circa tre anni inoltre questo è il mio lavoro a tutti gli effetti eh, e sinceramente non lo so mi sento un po' spaesato e anche ferito e ho sempre ricordato alcuni momenti della mia vita eh, in base agli scritti che avevo eh, tipo quando, quando sono entrato per la prima volta a scuola.net avevo 70.000 iscritti, e adesso ne avevo 200.000, che, che figata, e invece adesso in questo momento è tutto, è tutto strano e confuso, quindi considerando che probabilmente sono il primo youtuber in Italia da 15.000 iscritti ad avere il silver button, lo so, è, è divertente questa cosa comunque ho passato giorni davvero orribili ma fortunatamente mi sono reso conto di non essere solo e proprio per questo volevo ringraziare prima di tutto Giulia la mia ragazza che mi supporta che, ha supporta, che mi supporta e mi supporta ha sopportato il calvario della mia depressione perenne in questi giorni poi i miei amici per il grande e immenso supporto emotivo e anche per lo stesso motivo per cui ringrazio la famiglia di scuola.net perché ormai è davvero la mia seconda famiglia e a piccoli passi cercheremo di ricostruire quello che era ho diversi video in programma che non vedo l'ora di pubblicare, quindi niente, grazie di cuore per, per questi dieci anni e spero vivamente che, che sceglierete di riscrivervi al canale per, per supportarmi e nulla, quindi coltello tra i denti e ci riprendiamo YouTube.